Un gruppo numerosissimo quello della passione in una penna, giornaliste, poete, scrittrici, militanti. Si va da Nera, scrittrice non proprio femminista, per arrivare ad Merini, passando per Camilla Cederna, per Brunella Gasperini, per Fernanda Pivano, citando anche Margherita Sarfatti, che comunque era una grande penna. Per tutti i giornali con cui ha, ha collaborato per arrivare ad Anna del Popofino, indimenticabile personaggio milanese donna che ha fatto moltissimo sulla battaglia per la parità e per le pari opportunità in, in questa città abbiamo voluto ricordarle perché non sono le uniche ovviamente perché come sempre in questa galleria fotografica in quella che è diventata una galleria fotografica, tutte non le potevamo mettere. Abbiamo voluto mettere le più significative, sempre perché nate a Milano oppure milanesi d'adozione.